Ciao e benvenuti in un nuovo video con questo meraviglioso cerchietto che fa molto make up perché oggi di make up parliamo con la nuova box in edizione limitata di ASOS come sempre i video di ASOS sono in collaborazione con loro queste box sono in edizione limitata ed eh, racchiudono vari prodotti che, mh, a differenza degli altri beauty box qui i prodotti ve li dicono quali sono quindi li potete scegliere solamente se sono quelli che vi piacciono quindi non è una box in abbonamento o altro è un set in edizione limitata di prodotti racchiusi per un unico scopo ad esempio questa a tema make up abbiamo già visto nel passato altre box simili vi potete fare un'idea e scegliere se è acquistarla oppure meno ma non è un abbonamento la acquistate tranquillamente l'unica cosa è che quando arrivano disponibili in italia sono sempre in numero molto ridotto e quindi spesso sono sold out al che va messo nei desideri la notifica per avvisarvi che mettono intanto il restock qualche, no, qualche qualche pezzo a diversi pezzi e niente oggi la guardiamo questa che ha un prezzo di 13,99 e dovrebbe avere diversi eh, brand di makeup io dato che me l'hanno inviata, non so assolutamente che cosa contiene e l'apriamo insieme, così eh, ce ne facciamo un'idea, è questa. Tutti i prodotti sono in formato vendita, quindi reperibili anche tranquillamente sui vari store, e abbiamo visto già di diverse volte che sono reperibili anche su Look Fantastic. Allora, prima di tutto vediamo questa, che è la cartolina eh, di Asos e Body, che spiega un po' i dei prodotti e poi l'apriamo, ok, e si presenta così. Andiamo a vedere che cosa contiene, ma io già vedo, sto girandola per vedere i marchi, ma già dico, appero, appero. Eh, abbiamo già visto altre volte che mh, uno o due prodotti fanno tutta la box come prezzo, come valore. Io partirei da questo, ok, Charlotte Tilbury, Matte Revolution, Luminous Modern Matte, Long Lasting Lipstick, eh, rossetto labbra lunga durata, allora temo che questo sia, avevo appena detto i formato in vendita, questo è proprio un campione, ma ci sta perché Charlotte Tilbury, stavo cercando il colore prima di aprirlo, che non trovo, apriamolo e stop. Cioè sarà un campione ma il peck, ragazze il peck. Allora il colore è più piccolo non potevo, Pillow. Ha la classica forma e beh, raga, è da borsetta per ritocchi. E' anche un bel colore. è un bel colore, a me questo piace, sinceramente piace molto, e sono contenta, intanto lo mettiamo qui, non so la quantità, è sicuramente un... ah ce scritto, il of Talk, perfetto, però è, è bello, Charlotte Tilbury non sbaglia mai andiamo con invece questi vedo che è un mini size ma formato vendita questo è il 24 ore brown setter di Benefit e penso che già questo abbia un valore superiore alla box e, è il fissante per sopracciglia adesso lo apriamo eccolo qua e questo è il classico fissante fatto così Trasparente per fissare le sopracciglia con la spatolina in silicone con l'applicatore in silicone. Che dire! Benefit che dire Benefit andiamo avanti, ma perché li sto mettendo qua che rotola, mettiamoli di qua con un altro travel size? Questo è Drama Bomb. Uoma è un mascara nutriente da 6 ml quindi un, una mini size formato vendita che io mi faccio vedere perché io questo brand assolutamente non lo conosco bello ok con la classica forma a clessidra quindi ci può piacere, questo lo andremo a provare sicuramente. Volume sì. Ok, ok, questo ci può piacere. Restiamo agli altri, ultimi due prodotti, perché qui abbiamo di Slick, Slick la troviamo spesso, e non capisco, Fierce Filt Liner, è un eyeliner in feltro. Okay. fatto così si sì, è un eyeliner a pennarello bello nero molto nero un po' liquido molto nero molto bello da provare su come si comporta tutto il giorno ma la linea a, ecco cosa che sto guardando dove c'è più prodotto un po' si allarga vediamo ho fatto delle righe piccole e vediamo che sarebbero pure le linee classiche che uno fa sull'occhio ed effettivamente si allarga quindi attenzione che è molto bagnato a questo punto io andrei a rimuovere tutto con le mie mitiche salviette della neve a niente male devo dire Cosa che posso dire è che slick non viene via benissimo, bisogna calcare un pochino, ma ok, perché andiamo a vedere l'ultima cosa, aiuto, capello. Palette, XX Revolution, Crystal X Shadow Palette, che è chiusa, ok, ed è la Quartz, dire andiamo a, a vederla perché non la, non la conosco ok wow bellissimo proprio siamo un pezzo di quarzo sopra bella allora bella è tutta clittata Ah, la plastica sopra, sì. Quindi adesso andiamo a fare così e ve la mostro. Ma adesso la sguacciamo anche. Quindi, ok. E andiamo ovviamente a sguacciarla, tutti questi. No, ma è luce ragazzi questa... uh, attenzione perché il viola è cremoso guardate che successo molto cremoso quindi andateci piano yeah, se ne vogliamo parlare cioè per me è stupenda per adesso ma andiamo avanti che con una mano cerco di pulirmi per non andare a falsare i colori ok sono tutti abbastanza cremosi alcuni di più, altri un po' meno l'ultimo non si vede tanto ma dà un bel bagliore colorato ok di pulire faccio gli ultimi e poi dopo cerco di spostare le luci in modo da mostrarvelo bene lascia molti brillantini devo dire ok allora le ultime sono 1 2 e 3 eh, li metto a laterale vogliamo parlarne allora finisco di pulirmi tutti glitterati tutti molto belli Hanno, vanno bene secondo me anche come mamma mia sto facendo un porcio. forse è il caso che prendo un'altra salvietta aspettate un attimo perché questa formula cremosa è, resta anche sulle salviette ok ok Ok, allora avviciniamoci. Questa è la palette e questi sono Ovvio che siano così luminosi perché sono tutti glitter, però molto bella, non me l'aspettavo ma davvero molto bella. Allora, fatemi sapere mentre io finisco di pulirmi, quali di questi prodotti vi sono hanno attirato di più, quali vi hanno incuriosito. Io devo dire che eh, sono tutti, tranne penso la palette, sono tutti mini size, va bene anche le, le eyeliner che però è bello resistente e soprattutto molto nero anche se attenzione a dedosarlo perché è molto liquido anche forse va mescolato un po' prima intanto sono riuscita a togliere tutto e poi cosa abbiamo? allora vediamo un po' la palette, ok poi abbiamo questo mascara che non conoscevo il 24 ore di benefit per le sopracciglia e questo micro rosce roscetto ma è Charlotte Tilbury <ride> che dire possibilmente per la qualità e basta, non c'è nient'altro niente, fatemi sapere che cosa ne pensate se quali prodotti vi incuriosiscono di più, scusate ma questo pack, cioè guardalo così è fantastico è un pezzo di quarzo ed è eh, Fatemi sapere se qualche poto vi è incuriosito, se vi interessa qualcosa, io proverò sicuramente il mascara e testerò meglio la palette, gli altri il rossetto è garantito e i benefit lo conosco già ed è molto valido. Niente, io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!